Fedez festeggia il compleanno di Ilunga Axe, la foto. Ilunga Axe trascorre il suo compleanno con Fedez. Sono i rapper italiani più famosi del momento. Ogni loro canzone diventa inevitabilmente una hit, stiamo parlando di Fedez e Ilunga Axe. I personaggi di spicco del panorama musicale italiano. Il è primo innamoratissimo della sua futura moglie Chiara Ferragni, mentre il secondo si gode la nuova vita nel ruolo di papà. I cattivi ragazzi hanno messo la testa a posto. Ieri sera, i due famosi rapper, hanno festeggiato il compleanno di Ilungax in compagnia di qualcuno davvero speciale. I loro fan, ovviamente. Durante la data del loro nuovo tour, Fedez, con la partecipazione straordinaria dei loro fan, ha festeggiato a Rimini il compleanno dello zio più famoso d'Italia, che oggi compie ben 45 anni. Un bel traguardo raggiunto in compagnia dei suoi ammiratori. Che danni lo seguo con affetto e dedizione durante il suo percorso nel mondo della musica italiana. Fede minore di celebra i Lungax in compagnia dei suoi fan. Sul web, ultimamente, sembra girare la voce che vede Fede Lungax dopo Radio Italia Lai terminare la loro collaborazione. Ovviamente sono soltanto voci di corridoio. Durante una recente intervista la notizia è stata categoricamente smentita dalla coppia musicale più famosa del momento. Al termine del tour vogliono semplice staccarsi un po' per poi riprendere a lavorare insieme dopo una breve pausa. Una sorta di vacanza. I fan amano vedere Fedez e Lungax esibirsi insieme sul palco e sfornare canzoni che tutti, almeno una volta nella vita. Ci ritroviamo a cantare a squarciagola. Ma prima di prendersi una pausa del lavoro, i due rapper hanno festeggiato il compleanno dello zio durante l'ultima tappa del loro tour, avvenuta a Rimini. Noi non possiamo che accodarci al pubblico di Rimini e fare tanti auguri di buon compleanno allo zio più famoso e amato d'Italia.